Ciao, io sono Marco, milanese e sono un pilota di tutelari, nonché guida alpina. Io ho iniziato a, a volare con la tutelare e a fare paracadutismo nel 2014 eh, a seguito di un incidente che ho avuto al polso eh, praticando slackline. La slackline eh, è questa fettuccia su cui cammini in equilibrio tra due alberi cadendo mi sono rotto il polso, ho scoperto in seguito che il paracadute si apriva con la, con, la, con la mano destra, e io mi ero infortunato il polso sinistro e quindi ho deciso che era il momento buono per iniziare questa pratica che avevo nel cassetto da tanto tempo, però praticando altre attività come la rapicata, su ghiaccio, su roccia, lo sci. E non avevo mai il tempo adeguato a questa disciplina. Quindi, un po' per caso, un po' per fortuna, mi sono approcciato al paracadutismo e da lì poi è iniziato tutto il, il processo, che è alquanto lungo e pegnativo per appunto diventare un pilota. L'emozione del, del salto, dello stacco dalla roccia, è difficilmente ovviamente spiegabile però eh, se vi immaginate quando andate su un'altalena e, e siete nella parte alta dove la pancia poi inizia a andare un po' in giro diciamo oppure quando si prende un sottopassaggio eh, con la macchina o quando si decolla dall'aereo ecco quella sensazione di vuoto è, eh, è la sensazione dello stacco tra la roccia e, eh, e l'aria e il cambio di elemento è la fase un po' più paurosa della, di tutta questa quest attività. Una volta che poi si è in aria e si sta volando eh, ci si sente a casa perché eh, sono pratico e quindi mi sento molto bene quando, quando, quando sono in aria. Partiamo dal presupposto che il sal, qualsiasi tipo di salto si effettua che si chiamano salti di base jump, eh, sono fatti col paracadute, quindi sia eh, senza tutelare che con la tutelare. Ovviamente la, la differenza è che con, eh, con la tutelare voli, anzi meglio, plani, e senza tutelare precipiti fondamentalmente. Non hai un modo per eh, riuscire a avanzare diciamo sul, sul terreno. Queste sono le, la, ovviamente la, la particolarità eh, della tutelare ed è anche il bello di questa attività perché per quanto saltare senza tutelare sia eh, un'emozione un e la pratico costantemente, la tutelare ti dà la possibilità non solo di stare eh, più a lungo in aria ma anche di disegnare delle linee all'interno delle montagne. Senza il paracadute è possibile saltare moltissimi eh, oggetti, vengono chiamati in tec termine tecnico, e in questi oggetti possono essere compresi delle antenne, dei ponti, degli edifici e, nel mio caso, la mia specialità è sicuramente la montagna. Saltando solo col paracadute, senza tutta ci sono due grossi settaggi del paracadute che eh, grazie a questi permettono di, eh, di saltare a quote anche molto basse, quindi parliamo di salti di 50 anche 40 metri fino a infiniti, fino a mille metri di altezza come possono essere le pareti in California di El Capitan, oppure in Norvegia, il Trollwall, o anche il nostro italiano eh, Brento che si trova sul lago di Garda ed è una mecca. Della, del base jumping mondiale dove è possibile saltare sia con la tuta che senza tuta Una giornata tipica di base jump eh, inizia ovviamente con la salita su una montagna. Questa salita può essere eseguita sia a piedi su un comodo sentiero, ma nel mio caso eh, spesso mi piace salire arrampicato. E questo ovviamente prevede una preparazione eh, fisica ma soprattutto una preparazione mentale perché arrampicare slegato spesso su, su delle pareti eh, è una cosa a cui eh, bisogna prestare ovviamente molta attenzione. Fortunatamente col, col tempo ho sviluppato un allenamento eh, mentale che è difficile da, da allenare, non è come fare una corsa dove puoi scaricare delle tabelle da internet e iniziare un allenamento. Ma eh, l'allenamento mentale è un allenamento molto più complicato e complesso che prevede un'esposizione a rischio graduale e questo ovviamente per evitare incidenti ed anche un'esposizione un allo stress abbastanza elevato. Fortunatamente ormai dopo più di 400 salti di base jump e altrettanti dall'aereo dall sono, sono riuscito ad avere questa consapevolezza per cui riesco a rimanere rilassato anche in condizioni di stress elevate. Questo tipo di allenamento lo si può allargare un po' a un concetto più di vita perché mi piace pensare che allenare la mente a situazioni di stress premitate può essere utile anche nella vita quando eh, non decidiamo noi eh, quando eh, entriamo in una fase di stress dovuta anche a un incidente per esempio, però abbiamo un background di conoscenza e di consapevolezza che ci permette di rimanere rilassati anche in, in condizioni di pericolo. E di conseguenza prendere delle decisioni appropriate e non dettate semplicemente dalla paura. L'emozione che io provo nel saltare dalle montagne è sicuramente eh, molto più importante eh, di saltare dall'aeroplano. Saltare dall'aeroplano ha innumerevoli vantaggi, ha il vantaggio della sicurezza in primis, il vantaggio della comodità perché si arriva all'hangar, si prende un aereo comodamente e seduti si può raggiungere una quota molto più elevata da cui eh, saltare rispetto ai salti dalle montagne. Però il, il concetto, l'idea di fondo che ci sta dietro, cioè quella di salire e scendere una montagna, eh, è molto più importante per me come alpinista perché io nasco alpinista che saltare dall'aereo. L'attività dall'aereo, d'altro canto, ti permette di eh, allenarti al, a fare, per esempio, delle acrobazie, ti permette di allenarti per migliorare le tue performance, quindi ti permette di allenarti in generale per poi saltare dalle montagne. Diciamo che non esiste nessuno in generale che sia saltato dalle montagne che non, sia stato, che non sia stato prima un paracadutista. Esistono eh, diverse discipline della tutalare, in particolare differenziamo e, e, sempre tra il salto alle montagne e il salto dall'aereo, però sicuramente eh, abbiamo eh, i salti di performance, quindi i salti di velocità e di glide, viene chiamato, cioè la... Il, quanto riesci a galleggiare nell'aria mentre un'altra disciplina importante è sicuramente l'acro quindi fare acrobazie sia sì da solo che in coppia che anche in più persone e per ultima abbiamo la, eh, la, la formazione cioè eh, il volare assieme ad altre persone sono stati fatti campionati sia italiani che mondiali e, eh, record di formazione e il bello di questa attività come in tantissime altre attività che si possono praticare in outdoor, chiamiamolo eh, hanno moltissime sfaccettature e ognuno può scegliere eh, a seconda del proprio stile quale, quale assecolare io personalmente eh, non pratico molto acro, acro però eh, mi piace disegnare delle linee eh, sulle montagne e volare anche assieme ad altre persone quindi diciamo che io non ho mai partecipato alle gare perché eh, da quando ho lasciato il rugby professionistico ho abbandonato le competizioni perché ho capito che non era parte di me però eh, sicuramente anche attraverso le competizioni lo sport riesce a progredire essendo uno sport nuovo e che ha delle evoluzioni anno dopo anno. La principale evoluzione da quando Patrick de Gaillardon ha iniziato a volare con le tute è sicuramente la eh, viene REM, la tecnologia REM. Cioè quella di dividere, e lo potete vedere oh, scusate, qua dietro nella tuta l'area, dividere la, la tuta in due superfici, una sopra l'altra, in cui all'interno ci passa l'aria. Questo crea la tuta un profilo uh, concavo come un'ala e quindi crea, eh, crea portanza. Dopo questa dopo quest evoluzione che c'è stata circa 20 fa, 15-20 anni fa, 15, fa c'è stato un susseguirsi di piccoli dettagli ed evoluzioni che ehm, hanno raggiunto i giorni nostri con una tecnologia molto avanzata rispetto alle bocche di ingresso dell'aria per boccare la tuta, al profilo, alle dimensioni. Si cerca di avere profili molto sottili in modo da penetrare l'aria nel modo migliore, ma si cerca anche di avere per certi tipi di voli una ampia superficie. Questa tuta che vedete alle mie spalle, è una tuta che serve per galleggiare molto quindi diciamo che noi per ogni metro che cadiamo con questa tuta io riesco a farne in avanti più di tre e, e quindi grazie a questa tecnologia eh, abbiamo, abbiamo la possibilità di, di volare molto un'altra opzione invece è la tecnologia che permette di carpare di fare delle curve molto aggressive questo serve soprattutto quando si vola vicino al terreno. E sono delle tecnologie eh, come il deflettore, come quello delle macchine concettualmente, e delle pinne poste alla base dei piedi dove, che permettono di mantenere una, un assetto eh, molto stabile. Eh, per, esistono tanti tipi di tutte di marchi diversi, ma il marchio che volo io, che si chiama Phoenix Fly, eh, è rinomato diciamo per la, la sensazione di stare, a, stare volando su due binari e quindi soprattutto nelle curve di non perdere nessun metro in terapata chiamiamolo perché potrebbe essere pericoloso e perché è, una, è un movimento incontrollato ecco quindi diciamo che queste sono le evoluzioni però eh, dal, dal RAM Technology in poi non c'è più stato una vera grossa evoluzione, ma ce ne sono state tante che si sono susseguite anno dopo anno, perfezionando ogni volta a seconda di quello che i volatori cercavano. Il calcolo delle distanze per le tutelari viene fatto eh, in diversi modi, ci sono eh, dei calcoli che vengono fatti per eh, saltare effettivamente una montagna, quindi i metri immediatamente dopo eh, il nostro stacco dai piedi e sono importanti perché per i primi due secondi, nonostante noi abbiamo una tuta, cadiamo come cadrebbe chiunque anche senza tutelare, quindi precipitiamo. Dopo eh, due secondi la tuta si gonfia, inizia ad avere portanza e quindi inizia a volare. Noi dobbiamo calcolare attraverso un laser con un eh, inclinometro la, la quantità di metri che abbiamo nell'esatta verticale e la quantità di metri che abbiamo in orizzontale sotto, quindi quando c'è una cengia per esempio, generalmente sotto un, un salto c'è sempre una parte un po' più piana che sporge ecco quindi noi grazie a questo laser riusciamo a capire la distanza e grazie a un gps che eh, portiamo sempre sul casco e che è molto preciso riusciamo a capire la nostra curva di volo se la nostra curva di volo è superiore ai dati eh, che abbiamo ottenuto col laser sappiamo che noi possiamo volare fuori da quel come che viene chiamato mentre se questi sono inferiori chiaramente è troppo rischioso e se non ci sono anche le condizioni meteorologiche eh, si rischia di impattare la roccia. Un altro tipo di misurazione viene fatto sulla distanza, quella viene fatta generalmente su Google Maps o insomma, altri programmi simili in cui noi sappiamo che con la tuta l'area prendendoci dei margini di sicurezza noi voliamo a 2-2,5, eh, quindi vuol dire il glide ratio che vuol dire circa 2 metri per, eh, di avanzamento per ogni metro perso di altitudine e quindi sappiamo quanto distante possiamo volare da una montagna. Se una montagna è alta 1000 metri, noi sappiamo che possiamo compiere in sicurezza 2-2 chilometri e mezzo. Se l'atterraggio, il prato comodo a cui atterrare è a 3 km, sappiamo che dobbiamo avere delle ottime condizioni meteorologiche e delle ottime qualità di pilotaggio per riuscire ad arrivarci. Se sappiamo che a 5 km, sappiamo che non ci possiamo arrivare fisicamente. Quindi queste sono sicuramente le, le due misure principali. Poi invece c'è eh, le due misure invece eh, più a occhio che vengono con l'esperienza e la prima è eh, quando aprire il paracadute, è una distanza che varia a seconda dei tipi di atterraggio, però in generale si dice quando ti vengono gli occhi grandi che vai così vuol dire che sei troppo vicino al terreno ed è meglio che apri il paracadute. La seconda invece misura che viene presa con l'esperienza è appunto il volare vicino a degli oggetti. Eh, Posso assicurare che con un ottimo allenamento si riesce a essere veramente molto precisi e eh, per esempio ai campionati del mondo che vengono fatti in Cina ogni anno eh, c'è la gara di target che vuol dire che viene posizionato un pannello di polistirolo in mezzo all'aria, tenuto da dei fili e eh, la gara è a chi eh, con un'asta posizionata davanti al casco centra il bersaglio. E vi posso assicurare che il 95% dei piloti riesce a colpire almeno il pannello, che vuol dire che è un pannello di un metro per metro. E quindi possa, posso, posso dire con tranquillità che quando noi vogliamo abbiamo una precisione al metro, se non anche al centimetro, perché tanti fanno centro, quindi vuol dire che si parla di una spanna meno così di centro, è circa 5 centimetri e riescono a colpirlo quindi la precisione è molto elevata. Però viene con l'esperienza, non è una, una precisione che è innata, diciamo. Dicono che eh, per i surfisti l'onda più bella sia quella che deve venire. Io invece giro un po' questa ottica e dico sono sempre alla ricerca dell'onda perfetta. E questa onda è l'onda che vale una vita. Non si sa quando arriva, ma si sa che se si continua a surfare, in questo caso se continua a volare, eh, arriverà. E, e quindi continuo con passione questa attività e continuo a volare le montagne. Volare le montagne che tra l'altro è un, un libro che, che ho scritto e che troverete a marzo nelle librerie che parla proprio di questo concetto, cioè del concetto di vivere una vita intensa e di cercare non importa l'onda più grande non è, un, non è una gara chi è più forte ma è una gara con se stessi a cercare l'onda che va bene per noi stessi quindi uno può gli possono piacere le onde grandi uno gli possono piacere le onde veloci uno gli possono piacere le onde strane oppure quelle piccole perché gli piace rilassarsi e divertirsi semplicemente nella natura l'importante è cercare un'onda non Esserne travolti, un, un saluto caro a tutti. Vi aspetto il 20 febbraio su Sky, Sky Sport Arena e mi raccomando, guardate il cielo che magari una tutelare vi arriverà sopra la testa. Ciao! I limiti esistono solo nella nostra mente.